Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo video recensione ragazzi per queste fantastiche esclusive del mese di gennaio Sì, sono molto ironico ragazzi, come leggerete qui eh, c'è scritto selezioni di questo mese ragazzi Selezioni di che? Ma di che selezioni? Sony fai schifo! puttana la miseria sony fai veramente schifo ecco ragazzi i fantastici giochi di questo mese allora parto col fatto che secondo me se ne salva solo uno qua a mezzo del gioco e poi andremo a vedere con calma quale allora innanzitutto ci troviamo sta rottura dei coglioni che so 4 mesi eh o cinque più o meno che ci sta spaccando il cazzo sul PlayStation Store. Basta, Sony, basta, ne abbiamo piene le palle di sto gioco. Dimmi chi sei. Ma sti cazzi di chi sei? Ma che me frega a me? Cioè, ragazzi, sto gioco ci sta rompendo veramente il cazzo. Sono mesi che sta occupando una posizione sul PlayStation Plus che io voglio dire Ok, l'ho scaricato 5 mesi fa, basta, toglilo dai coglioni, non è perché nelle 3 hai dichiarato che sarebbe stato il titolo del 2016 o del 2017, quello che cazzo sia, adesso mi devi rompere il cazzo tutti i mesi con sto gioco di merda, voglio dire, invece di impegnare un un posto diciamo una posizione nel playstation store con sto gioco di merda Metti un gioco carino che sia carino però non un gioco di merda come questo ragazzi io l'ho scaricato ma l'ho disinstallato subito ragazzi e eh, poi vedete voi insomma se vi piace però penso che in 5 mesi avete visto che cazzo di gioco può essere sto gioco poi qui che cosa abbiamo ragazzi un bandi allora, Umbandi è un Session Pass per Batman. Beh, buono per chi ha questo gioco, però, è buono. Perché? Eh, perché io non so adesso se con questo Session Pass si può giocare anche al gioco, però ho i miei dubbi, ragazzi. Solitamente quando uno ha un Session Pass, eh, diciamo, è perché ha il gioco, è perché comunque sta giocando a quel gioco e automaticamente compra il session pass per l'online allora se io compro il session pass per l'online eh, perché ho quel gioco e tu poi me lo metti gratis ma che cazzo di senso ha ragazzi non ha alcun senso non ha alcun senso io adesso qui mi sono pure sbagliato l'ho scaricato ma a me non serve un cazzo cioè l'ho messo in gara raccolta ma non mi serve un cazzo e poi voglio dire, io a Batman non c'è gioco, non ci ho mai giocato, non mi piace e non credo che ci giocherò mai. Però vabbè, io so dei gusti difficili, raga, e quindi uh, i gusti sono soggettivi, a me non piace e non c'è gioco. Però torno al fatto che è un Season Pass, se io ho il gioco, il Season Pass, già l'ho comprato da tempo, quindi sono di merda, non serve che tu lo metti ora. Allora ragazzi, passiamo a quest'altro gioco. Quest'altro gioco, eh, diciamo che è quello che è l'unico, secondo me, eh, si ci può sprecare un tantino di tempo. È della Eidos Interactive, eh, un gioco che comunque eh, è della casa produttrice di Tomb Raider e eh, altri giochi comunque della Eidos Interactive, e ha fatto bei titoli, secondo me e questo gioco a parte il troppo futurismo che per me eh, quella è, è la mia pecca purtroppo non mi piacciono i giochi troppo futuristici però a livello grafico mi sembra un bel gioco mi sembra un, un gioco che si può giocare diciamo no ragazzi ehm, penso abbia una bella storia coinvolgente suppongo perché non l'ho mai giocato e quindi eh, posso solo supporre abbia una bella storia coinvolgente a parte la grafica queste animazioni che sono veramente molto belle e penso che questo potrebbe essere si potrebbe ritenere il titolo del mese il titolo del mese playstation plus per quanto mi riguarda ragazzi perché ovviamente può anche non piacere penso di scaricare questo gioco e di provare a giocarlo anche se ha quel che di futurista però eh, <coughs> diciamo il guardare le immagini eh, mi intriga parecchio e quindi vorrei provare magari a giocarlo anche perché come ho già detto ha dei bei scenari ha dei bei paesaggi delle belle animazioni e quindi magari eh, ci perderò un pochino di tempo a guardare che tipo di gioco è eh, certamente non è un gioco eh, che è per me, però proverò a giocarlo. Ragazzi, io per esempio ho scaricato Fortnite. Molti di voi ci stanno giocando, se ci ammassano, vedo su in, su comunque su YouTube eh, battle royal questo, quella è un gioco di merda per me, raga, è un gioco di merda, Fortnite è un gioco di merda. Cioè, mo dai, su. Però vabbè, e eh, alcuni sono rimasti soddisfatti. Buon per loro, a me non piace manco quello del gioco, non mi piace manco per caso e quindi non lo gioco, però giustamente ognuno ha il suo ideale di gioco e, e la sua idea di gioco io però rimango sempre sul fatto che eh, io una volta che ho giocato a GTA o Far Cry per me giochi si sì, sono belli però non mi non ispirano più di tanto a me per esempio far cry eh, 4 il 3 sono stati giochi bellissimi che comunque ci hanno avuto quell'open world spettacolare per quanto mi riguarda eh, e non li cambierei, come non cambierei comunque GTA o Red Dead Redemption con altri giochi, io penso che una volta che si è giocato a giochi come questi che hanno una giocabilità assurda, un open world abbastanza mh, eh, libero diciamo che ci permettono di fare molte cose eh, per me è già molto, è già molto, anche perché a chi è che non piace cazzeggiare, io per esempio in Far Cry 4 o nel 3 andavo a caccia per i cazzi miei a cercare animali oppure a cazzeggiare con un amico sempre andando a caccia e ho passato veramente belle nottate andando a caccia di animali o a caccia di cose voi direte ma ti piace la caccia? No, non mi piace la caccia, in realtà dal vivo non mi piace la caccia però in un gioco rimane sempre in un gioco e quindi mi piace giocare a questo tipo eh, di gioco è comunque un eh, far cry è un survival <coughs> scusate ragazzi e comunque ritornando a questo gioco io come ho già detto proverò a scaricarlo questo gioco perché come state vedendo da immagini è veramente spettacolare quindi ci sta, ci sta che potrebbe essere un, un buon gioco e quindi lo scaricherò e proverò anche a giocarlo non mi sento di consigliarlo anche a voi però eh, io fossi in voi lo scaricherei magari solo per provarlo quindi a questo punto ragazzi andiamo a, a scaricare questo gioco perché come ho già detto io andrò a scaricarlo e quindi me lo aggiungo in galleria Passiamo al prossimo gioco ragazzi, il prossimo gioco è un gioco di eh, VR, playstation VR Quindi se non avete playstation VR o meglio questo caschetto che costa la bellezza di 399 euro Almeno fino a poco tempo fa, ora non so quanto cazzo costa E sinceramente non vale la pena il playstation VR perché? Perché ve lo spiego subito, non ci sono giochi all'altezza del PlayStation VR Guardate sta cagata e vi rendete conto da soli Cioè, secondo voi, io vado a pagare 300€, euro, 400€, euro, anche 200€ euro, Che è il costo della PlayStation attuale Per giocare a un gioco di merda come questo? No ragazzi, no, assolutamente no Io mi aspetterei di giocare un VR, magari il prossimo GTA allora lì potrei anche spendere due soldini per il caschetto ragazzi ma per questi giochi de merda i soldini per il caschetto non ce li spendo e, e in ultimo abbiamo ragazzi un gioco di PS Vita ora io mi domando chi cazzo gioca ancora a PS Vita ma soprattutto chi è che fa il plus per PS Vita Sony ma te lo sei chiesto non te lo sei chiesto e ora che cominci a chiedertelo fai il plus per ps vita per prendere questi fantastici giochi ragazzi fate il plus per ps vita c'è cioè, un fantastico gioco questo mese Raga, manco android ha cioè, sti giochi cioè se voi giocate su un gioco su android è 20.000 volte meglio di questo cioè se è chiaro ma che è la cagata pazzesca ragazzi io gioco alcuni giochi su android e sono mille volte migliori di questo stiamo parlando di eh, playstation vita che ha una buona grafica quindi ragazzi io lo chiudo subito il video su quel gioco perché veramente fa cagare eh, per quanto riguarda i giochi di questo mese la delusione è abbastanza grande eh, perché comunque mi aspettavo innanzitutto che togliessero sto cazzo di dimmi chi sei e invece non l'hanno tolto e poi mi aspettavo qualcosa di più e Devo dire che eh, questo Deus Ex mi intriga Andrò a scaricarlo, andrò a giocarlo, proverò a giocarlo E per favore Sony di merda non mi, non mi, non mi veni più a di Selezione di questo mese come se fosse chissà che, che ci stassi a regalare chissà che. Siamo noi che ti stiamo a regalare i soldi. Quindi fate la finita da cagarci il cazzo e dateci i giochi. Detto questo ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.